Ciao a tutti e benvenuti. In questo nuovo tutorial impareremo come cambiare scena. Utilizzeremo un tipo particolare di interazione che ci consentirà appunto di farlo. Selezioniamo innanzitutto l'oggetto in 3D che ci interessa, clicchiamo su Interaction e aggiungiamo come azione appunto il cambiamento di scena, Switch, Sign. Cliccando sull'oggetto scegliamo di passare a un'altra scena, quindi scena 2 in questo caso. Possiamo scegliere anche un ritardo, per esempio di due secondi, clicchiamo su fatto, done e vediamo subito la preview se funziona. Possiamo osservare, analizzare, studiare il nostro oggetto in 3D insieme ai nostri studenti, dopodiché cliccando su di esso, dovrebbe realizzarsi, ecco, il passaggio all'altra scena. Come vedete, siamo nella scena 2. Usciamo dalla preview. Se siamo soddisfatti, possiamo salvare il nostro progetto. Per questo tutorial è tutto. Auguro a ognuno di voi un buon lavoro.